Grazie. Allora, oggi faccio un intervento particolarmente ignorante che avrei voluto iniziare srotolando uno scontrino lunghissimo per dimostrarvi quanti prodotti pieni di, di polifosfati ero in grado di acquistare con 80 euro. Ma, Würstel, cose confezionate, eccetera. Ma purtroppo io faccio parte di quella categoria che non ha preso gli 80 euro. O, per meglio dire, quando la misura fu annunciata eh, fu, eh, fu chiaro a quale, a quale fascia di reddito si sarebbe applicato, io mi trovo esattamente in quella fascia di reddito lì, quella dei famosi 25 mila euro lordi, voi sapete che però sfortunatamente eh, per il primo anno si era detto che questa misura sarebbe stata applicata solo ai lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e quindi sarebbero rimasti fuori i, i ovviamente i lavoratori autonomi, i pensionati, non che ci siano così tanti pensionati in Italia che percepiscono 25 mila euro lordi, ma insomma i pensionati e i lavoratori cosiddetti atipici o comunque a tempo determinato. Eh, questa cosa mi ha profondamente amareggiato perché io non, non banalizzavo assolutamente, gli 80 euro, devo dire la verità, mi avrebbero fatto comodo perché insomma 80 euro in più, uno, una pizza, con quello che diceva la Picerno, insomma, no? avete presente, due Würstel, una pizza… Però eh, ho cominciato a riflettere su questa, su, questa, eh, su questa proposta del governo e mi sono detto beh però se poi l'anno prossimo questa, questa, questa riforma, questa, questo bonus viene esteso a tutti come dire, mh, accetterò di buon grado di essere stato escluso per un anno. La finanziaria, la legge di stabilità è in approvazione e come sapete non è previsto che eh, venga estesa alcunché, anzi si è fatto molto fatica anche a coprire la riconferma di quelli che già avrebbero preso gli 80 euro anche perché malgrado questa, questa, questa misura venga presentata come abbassamento delle tasse, in realtà non è affatto un abbassamento delle tasse, è spesa pubblica. Perché è spesa pubblica? Perché non dicono mai ad esempio che è una rimodulazione dell'aliquota IRPEF perché l'aliquota IRPEF è un'imposta sulla persona fisica e in Italia, sancita anche dalla Costituzione, vige la parità di contribuzione per cui due persone che guadagnano la stessa cifra, che guadagnano entrambe 25.000 euro hanno diritto a subire la stessa pressione fiscale, sia che uno sia autonomo, sia che uno sia pensionato sia che uno sia lavoratore eh, dipendente assunto in regola. Allora non potevano chiamarla eh, abbassamento dell'IRPEF perché avrebbero dovuto abbassare l'aliquota e quindi ne avremmo giovato tutti. Tutti quelli che guadagnavano 25.000 mila euro lordi, così l'hanno chiamato il bonus, ma il bonus, voi mi insegnate, è una misura, lo dice la parola, estemporanea, legata a una contingenza. Oggi c'è, in genere il bonus si dà per delle prestazioni, ma supponiamo anche che non fosse questo il caso, oggi c'è, domani può non esserci, se diventa strutturale non è più un bonus. E insomma, cosa ho deciso di fare? e sono venuto qui a dirvelo perché chiedo il vostro aiuto evidentemente, ho deciso di fare causa al governo Renzi. Ho deciso di far causa al governo Renzi perché voglio i miei 80 euro e vorrei che le persone che in questo paese ne avevano diritto e non l'hanno preso si unissero a me in quella che Tecnicamente forse non potremmo definire class action perché la class action è stata molto depotenziata da pasticci nel momento in cui è stata legiferata in questo paese, ma comunque potrebbe diventare un'azione collettiva. Quindi voi potrete scrivere da, già da oggi a info.chiocciolalepossibile.org e proporvi sia come avvocati pro bono, casualmente non abbiamo molti mezzi da investire in questa eh, class action, in questa azione legale, eh, noi raccogliamo i pareri di eminenti, eh, sia fiscalisti che avvocati, e eh, eh, siamo intenzionati a portare seriamente avanti questa, questa nostra battaglia, eh, sia di persone che, come me, si trovano nella stessa situazione o anche in situazioni diverse, ma comunque gli 80 euro eh, non li hanno presi. Ora, un, come dire, io poi filosoficamente mi rendo conto che c'è un problema alla base di questa, di questa mia, spero anche vostra, rivendi rivendicazione, ovvero che eh, si può intervenire eh, sul, sul, sul carico fiscale in modo verticale o orizzontale, ovvero si può decidere di premiare una particolare fascia di reddito, ad esempio se vi ricordate il programma fiscale di George W. Bush era quello di detassare i ricchi perché era convinto che detassando i ricchi avrebbe rilanciato l'economia. Io lo trovo aberrante ma un governo molto conservatore può anche decidere di detassare i ricchi. Oppure si può scegliere di eh, come dire, detassare tutti di un pochino, le fasce più, più deboli e quelle, e quelle più forti. Qui invece si è scelto di detassare una fascia ma neanche tutta a scacchi ed è veramente eh, strano, io avrei preferito che quei soldi, che sono tanti soldi, sono 10 miliardi che pesano tantissimo sulla legge di stabilità, venissero usati per dare un piccolo reddito a chi non ne ha per niente, perché io pago tutte le tasse e sicuramente ne pagherei volentieri meno, pago tutte le tasse, mi è arrivato un rimborso di 23 euro, quindi posso certificare che pago veramente tutte le tasse, malgrado di io sia un lavoratore autonomo, però eh, mi rendo conto che in questo Paese sempre di più ci sono persone che guadagnano molto meno di me e che magari hanno famiglia, che avrebbero avuto bisogno di un piccolo sostegno perché magari hanno perso il lavoro, non erano coperti dagli ammortizzatori sociali, ci sarà sempre più una situazione pasticciata sugli ammortizzatori sociali, anche dopo la riforma del lavoro. E allora molto semplicemente avrei preferito che quei 10 miliardi fossero, fossero eh, utilizzati per quello. Non è stato così, eh, avrei capito come dire, il senso, il, la razza della proposta, ma addirittura che si sceglie una categoria nella categoria nella categoria, nella categoria mi sembra assurdo. Quindi... Se vi unirete a me in questa battaglia che sicuramente se, se siamo tutti uniti, tutti insieme vinceremo, ho deciso che gli 80 euro semmai li avrò, li devolverò a qualcuno di incapiente. Grazie mille per la vostra attenzione.